Benetetta Parodi sbaglia la ricetta della maionese, gaffia domenica in. Benetetta Parodi vittima di una figuraccia durante lo show cooking. Il successo delle sorelle Parodi continua a non decollare a causa dei pochi ascolti durante il loro domenicale sulla Rai. Questa volta, però, Benedetta Parodi è stata vittima di una spiacevole gaffe che le ha fatto fare solamente brutta figura. A quanto pare, nel momento dello show cooking la Parodi ha deciso di preparare una ricetta detta sua semplice e veloce della maionese, trovata sul web. Nonostante sembrasse inizialmente molto fiera della sua ricetta. Benedetta ha dovuto affrontare l'incredibile delusione. Davanti al disastro ottenuto, lei stessa ha esclamato, è impossibile che non mi venga, mi viene sempre. È impossibile, porca miseria. La Rai si affida allo zecchino d'oro per risollevare l'Auditel. Si sa che le sorelle Parodi non stanno riscuotendo troppo successo, da tempo si parla infatti di una sospensione del programma. Intanto, dal 19 novembre Francesca Fialdini toglierà un po' di spazio alle Parodi con lo zecchino d'oro, non si sa mai che riesca a risollevare gli ascolti.